Questo mio messaggio è per tutti i lavoratori dello spettacolo perché ieri mi è capitato casualmente di leggere un commento di una donna che diceva un attore senza il marchio verde è un morto che cammina. Ecco, finalmente è arrivato il tempo, è arrivato il tempo in cui ciò che io dicevo già già 25 anni fa i miei compagni d'accademia dicendogli che era inutile che andassero a seguire questi grossi mostri sacri, cosiddetti mostri sacri a fare il quinto alla barriera alla sinistra perché non avrebbe portato a nulla perché il teatro stava morendo il teatro è morto adesso è pieno di morti, è morto e è pieno di morti allora cari attori cari attori, che dovreste essere gli eredi degli sciamani, cari registi, che dovreste essere gli eredi degli sciamani, allora è il tempo di cambiare prospettiva è il tempo di cambiare prospettiva. Benissimo, se volete continuare a servire questo palazzo che crolla, fa fatelo, fatelo tranquillamente, ma sappiate che sarete coinvolti nel suo crollo e non siete niente più che pupazzi, morti viventi, sempre più morti e sempre meno viventi che andate appresso a ciò che ormai si sta svelando con tutta la sua veramente eh, resistenza, all'umano, con tutta la sua eh, orribile eh, decomposizione, corruzione, inutilità e lontananza dal, dalla missione sacra di un artista, che sia un attore, che sia un regista, che sia un coreografo o qualunque altra cosa. Non mi venite a dire che se devo lavorare nell'industria devo accettare i suoi parametri, è tempo di uscire da questo, si costruiscono i nuovi parametri, nuove cose stanno nascendo, se le volete trovare le troverete. Nuove cose stanno nascendo, gli attori che tornassero a essere autori, che tornassero a essere narratori e se non riescono perché sentono di voler essere semplicemente coloro che incarnano la visione di un altro cercassero altri che hanno visioni fuori da questo coro scellerato. Non mi venite a raccontare che avete bisogno del marchio verde per lavorare nell'industria, perché veramente, veramente vi state solo destinando a un'esistenza spenta, inutile, prostituta e veramente priva di alcun significato artistico. Mi dispiace, io sono schierato su questo, lo sono da 25 anni, chi mi conosce lo sa, lo sono da 25 anni. E sono felice che il palazzo crolla. E sono felice che i teatri siano vuoti e possibilmente brucino. E sono felice che tutte queste istituzioni si radano al suolo, perché è tempo di ricostruire cose che abbiano un senso. Cose che abbiano un senso. Ovviamente allo stesso tempo sostengo qualsiasi struttura, teatro, cinema, qualunque cosa si chiami che vuole fare resistenza in nome di un'arte realmente libera, di un uomo libero e di uno spirito che si riaffianca al percorso dell'umano per innervare tutte le nostre attività, arte in primis, che è il paradigma del futuro dell'uomo. Mi dispiace, io appoggerò tutti coloro che vorranno fare questo salto, ma non avrete compassione per tutti coloro che invece vorranno semplicemente ancora anestetizzarsi e a servirsi a ciò che non è più sostenibile. Un abbraccio forte di sostegno a tutti quelli che vogliono esplorare il nuovo, il nuovo, il vero nuovo.